A Roma, ai di 2022, tra le tante salette prese d'assalto dagli appassionati, ce n'erano un paio che sono il frutto di un nuovo triunvirato. Microsound Technology, Revox Mania e Studio Maiandi, ovvero tre professionisti molto verticali, in perfetta sinergia e ben descritti da Luca Maria Lugiati di Revox Mania. Ognuno di noi unisce le forze nel... Nelle cose dove ha maturato maggiore esperienza, Carlo è progettista e costruttore, io sono ingegnere elettronico specialista della registrazione magnetica e io sono commerciale. Giampiero è il nostro mago dell'acustica perché Giampiero è, no, è, è veramente, non c'è bisogno che lo dica io perché tu lo conosci di già. Giampiero sì, sì. sa fare suonare qualsiasi cosa, delle tre realtà che, che ci sono in questi due stand quello che si occupa di tutta la sorgente analogica, ovvero della, registra della registrazione magnetica. Nasco da un'esperienza diretta e da un'amicizia e da un lavoro e anche da uno studio al Politecnico di Zurigo, eh, direttamente in casa Revox e quindi ho avuto modo di eh, conoscere, diventare amico e anche essere... Eh, avere ricevuto gli insegnamenti sulla magia della registrazione magnetica direttamente dai grandi maestri e dai progettisti per esempio il progettista dell'A77 che stiamo ascoltando l'ingegner Guido Besimo che adesso ha 90 anni sì, è stato uno dei miei maestri praticamente oh. io vengo dall'esperienza di, okay. di Revox diretta della casa tanto che ho poi scritto anche il libro sì, con tutti andati. i registratori Revox e la versione tedesca che c'era di là da Giampiero ehm, mi ha fatto l'onore di tradurre in tedesco eh, direttamente l'ingegner Ludwig, che è il progettista del B77 PR99, quindi il successore di, di Guido Besimo. Detto questo, ehm, io nasco come mh, maniaco nel ripristino e nella messa a punto totale, perfetta e se possibile migliorativa, ma sempre nel massimo rispetto dell'originalità delle macchine Revox. perché siamo qui assieme? Perché io ho conosciuto mm, Carlo Colombo, ho sentito le sue elettroniche e mi sono detto perfetto Carlo ti chiedo di sviluppare le elettroniche nuove del Revox. Perché mi piace come progetti, mi piace il suono che fai, ritengo che tu sia la persona più indicata. Quindi abbiamo creato una collaborazione dove io ho fornito a Carlo tutte le specifiche, diciamo, tutti i segreti del magnetismo, chiamiamoli così, e di queste macchine. E Carlo ha progettato e costruisce come Microsound tutta l'elettronica sia per il A77 che per il B77. Carlo, tu sì. invece sei il Deus Ex Machina della parte elettronica. Beh, sono colui che ha progettato tutta la parte elettronica presente in questa stanza che sta suonando in questo momento, quindi da, dalla testina, da dopo la testina di questo Revox fino ai diffusori sono progetti miei originali e realizzazioni mie come Microsound Technology c'è un preamplificatore che amplifica i segnali in uscita dal, dal Revox uh, che si chiama XSP11 questo preamplificatore manda il segnale a due finali monofonici che si chiamano SMA10 sono finali monofonici dove la classe A è fino a 20 watt e a 50 uh, è la classe B su 8 ohm su 4 raddoppia, su 2 raddoppia e via così. Eh, suonano e questa è la cosa che piace di più alle persone. Eh, tecnicamente parlando sono macchine molto semplici, finali, eh, sono calcolati completamente in barre di rame, eh, la parte di potenza ovviamente, e e hanno un'estetica che proviene dalla fantascienza degli anni 50 e basta. Il preamplificatore mm. è stato progettato nello stadio Fono per avere la possibilità di avere una multi-equalizzazione che permette di ascoltare tutti che gli rischi. storici. È vero, nel senso che di default è presente solo l'equalizzazione ria passiva. Eh, con, ecco, e opzionalmente vengono inserite due schede, visto che è un dual mono completo il preamplificatore, è modulare. Si aggiungono due moduli eh, per le otto equalizzazioni più diffuse oltre okay. alla RIA che sono presenti per poter ascoltare sia i vecchi 78 giri sia le equalizzazioni meno classiche antecedenti. Senti, ma i, i nostri lettori che volessero ascoltare queste meravigliose elettroniche eh, dove? E questo... Stiamo organizzando alla fiera te. di Milano. Ah, a, a Milano fiera. sarete a Milano. quindi... No, ci saremo. <coughs> E poi stiamo preparando degli, delle, degli, degli show, show, delle, delle dimostrazioni in negozi sia della Lombardia, okay. sia possibilmente nella zona di Roma nel prossimo periodo. Molto se... bene, allora ci vediamo a Milano! Sicuramente ci vedremo a Milano, questa è una certezza. Grazie. E eh, Piero, cosa hai combinato stavolta? Addirittura due diffusori. Due sistemi, due sistemi completi. Uno... Multiamplificato secondo il mio standard no, un po' strano per i miei standard cioè un sistema completamente passivo a due vie mm -hmm. eh, con larga banda più woofer non ci sono segreti è, mm, diciamo che è molto divertente sentire le ipotesi di chi vede senza sapere questo è divertente soprattutto quando sei sicuro di quello che hai fatto e eh, i risultati di quello che ho fatto e, mi sono molto piaciuti e mi è molto piaciuto divertirmi in questo modo. In realtà il sistema è super semplice, è un Woof e due piccoli largabanda incrociati bassi, non dirò a quanto, non dirò come, è un sistema comunque ad alta impedenza per la maggior parte della banda è a 16 ohm si può usare volendo in B-Wiring o in b avendo questa impedenza così alta si può usare un piccolo amplificatore valvolare di quelli carini e... Se ti hai sentito, sai quanto scende, perché scende a 25 Hz, veri, misurati, reali, non a chiacchiera. Potenza ne tiene, no. suona anche bene. Sì, ma quanto costa? Eh, questo è in vendita a 5.000 euro la coppia, esattamente così come l'hai visto. Esattamente come l'hai visto a 5.000 euro la coppia. Molto bello. Mm. E penso sia concorrenziale. Ma sarai anche a Milano con questo sistema? Sarò anche a Milano con questo sistema, con gli stessi sistemi, piccole modifiche funzionali di cui, della cui necessità mi sono accorto essendo in fiera e niente di più. Okay. Esclusivamente modifiche funzionali. Okay.